Ciao a tutti oggi prepareremo la guisce di pisella e pancetta il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa gli ingredienti sono una dose di pasta brisée, pancetta a dadini formaggio spalmabile uova sale pepe noce moscata piselli sbollentati 10 minuti in acqua bollente scamorza affumicata tagliata a dadini parmigiano pepato basilico e prezzemolo diamo il via alla ricetta Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il parmigiano e il pepato, il prezzemolo e il basilico, chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimbi per 10 secondi a velocità 10. Torniamo un po' sul fondo del boccale, aggiungiamo le uova, il formaggio spalmabile, il pepe, il sale, la noce moscata chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per 20 secondi a velocità 6 il composto e pronto recuperiamo dal coperchio del boccale, andiamo un po' sul fondo, lasciamo momentaneamente il composto all'interno del boccale e iniziamo a comporre la quiche, versiamo i pisellini, li allarghiamo Mettiamo la pancetta, mettiamo la scamorza affumicata, e completiamo versando il composto. Livelliamo il composto. adesso andremo a richiudere i bordi andiamo a cuocere a forno preriscaldato a 200 gradi per 30-35 minuti la guiscia è cotta lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo quiche di piselli e pancetta grazie